Wow, che premio! Eh, sono onorato di ricevere questo prestigiosissimo premio eh, e desidero ringraziare vivamente il Legend Music Awards. Eh, vorrei dedicare questo riconoscimento a tutti voi, come ho detto poco fa, eh, ai fan e a tutti gli addetti ai lavori.